Sono sicuro che ti sei posto questa domanda. Perché continuo a perdere follower? E i tuoi post come sono? Qual è l'argomento? Partiamo dalle storie. Metti in pratica questo trucchetto e fammi sapere poi nei commenti. Per prima cosa entriamo in Instagram. Poi ovviamente selezioniamo storia e andiamo fino in fondo dove c'è la lente. Andiamo in alto nella ricerca e scriviamo Color Eye Glitter e andiamo a scattare la nostra foto. Io in questo caso ho Ginevra e non è un po' difficile trovare il punto desiderato del colore. Ecco fatto, una bellissima foto in bianco e nero di Ginevra che ha voglia di bere l'acqua. Scriviamo il nostro testo ed ecco qua la nostra storia con un colore totalmente diverso. Hai provato? Hai sperimentato? Fammelo sapere, mi raccomando, in direct. Se ti è piaciuto il Reels, mi raccomando, un tap tap, un mi piace e salvalo per non perdertelo. Ci vediamo al prossimo.